Sono Riccardo Lombi, vengo da Perugia, sono un urologo di Perugia e sono venuto qui dal, dal professor Antonini per vedere questa, ehm, questa tecnica innovativa di impianto di tricomponente che è una tecnica che lui ha standardizzato e ha reso molto semplice e mini invasiva e che offre, offre dei vantaggi sostanziali rispetto a, a, a altre tecniche di posizionamento di tricomponente. Il paziente no, non ha quasi mai, anzi mai direi, infezioni della protesi, sono ridotte veramente al minimo le complicanze ed è quindi una, una, una procedura sicuramente raccomandabile. Ringrazio Gabriele Antonini perché mi ha convinto che questo tipo di approccio sia l'approccio ideale. Semplice e, e apparentemente semplice e innovativa e ben standardizzata, perché questo è l'obiettivo di questo tipo di impianti. che È un intervento molto tecnico, molto tecnico, ma che va fatto eh, con, con, i due, con i due criteri.